un po' di simboli del rischio chimico che sono cambiati quando è entrato in vigore il CLP e il RIC, nuovi, che è per la classificazione eh, di quelle che sono le sostanze chimiche e il, la parte del dell'etichetta, l'etichettatura delle, delle varie sostanze chimiche che sta, sono state un po' unificati alcuni simboli. Quello che ci interessa di più, se voi vedete delle boccette all'interno delle cappe chimiche, è sicuramente questo l'uomo... Uh, questa qua, la parte del, del cancerogeno per l'uomo, che è il tossico a lungo termine, che è questo uomo esploso e se trovate quindi questa etichetta sulle confezioni all'interno della K, magari il cliente vi dice oh, no, io faccio il lavoro solo con un po' di solvente, e poi invece voi trovate uh, questo discorso qua che okay, è un solvente ma è cancerogeno, quindi è da fare attenzione, uguale per il tossico, irritante, il corrosivo, quando lo trovate sugli acidi, così già capendo voi queste etichette L'infiammabile è fond fondamentale, no? capire cosa è infiammabile, esplosivo, perché magari stanno lavorando, quello che abbiamo visto prima, sotto una cappa biohazard o biologica che sia, con una, eh, un flacone che riporta questa etichetta e voi vi rendete conto c'è qualcosa che non va, oppure erano acidi con il corrosivo, e quindi c'è qualcosa che non va. Cioè, in generale su una cappa biologica abbiamo detto che non dovreste trovare nessun tipo di simbolo di rischio chimico perché c'è qualcosa che non va in generale, però meglio ancora di più approfondire. Quello che è più importante è questo, lo trovate per esempio sul cloroformio, sulla formaldeide, che sicuramente ha rischio cancro per uh, l'essere umano.